<ride> Ma che cos'è questa Con questo albero strano E che cos'è questo deserto rosso è giallo, vabbè quello giallo in realtà è normale E invece che cos'è che c'è qua Un villaggio strano E qua ci sono degli alberi strani che non abbiamo mai visto su minecraft Praticamente oggi ragazzi Siamo in una mod stranissima di minecraft Per quelli che non conoscono tipo la Biomoplantis, è simile alla Biomoplantis Però non si chiama così, mi sono già scordato il nome Si chiama On The Biom You'll Go, una roba di questo tipo Vedete là c'è un villaggio con i blocchi rossi Del deserto e praticamente questa mod Anche la Biomoplantis Ti fornisce tipo nuovi biomi Nuove, tipo, um, nuovi posti da esplorare, no? Praticamente sarebbero i biomi. E invece, se adesso tagliamo, proviamo a tagliare questo albero. Questo albero, per esempio, è un palo verde log. Non so che cosa sia esattamente Però ti dà i birch wood Che sarebbero quelli normali Vabbè insomma Questa era una cosa irrilevante Comunque andiamo ad esplorare questo villaggio Che è molto strano E chissà quali altri segreti si nascondono Perché poi qua ragazzi non è che c'è solo questo deserto Ci sono un sacco di robe. Ovviamente non riusciremo ad esplorare tutti i biomi Infatti vi chiedo se volete Nel caso magari Potrei portare avanti una mini serie per esplorare tipo tutti i biomi nel caso vogliate una mini serie di sopravvivenza dentro questo bellissimo mondo chi lo sa potrebbe anche starci questo letto lo prendiamo perché nel caso la notte e io prenderei anche questa torcia scusate signori villager vi prendo un po' rubo. ma scusate anche voi su minecraft rubate tutti ai villager ai, ai poveri villager cioè nel senso secondo me un pochetto dico un pochetto se lo potrebbero meritare questa cosa qua Perché insomma un po'. Ma che schifo la carne marcia Ma come si permetti No allora si, si, si meritano la distruzione totale Cioè ragazzi seriamente Oh ho premuto per sbaglio un, un coso strano Adesso prendo questo Questo perché così almeno prendiamo tutti i piani buoni e siamo felici Ok Cerchiamo di esplorare meglio Questo villaggio però Non è che abbiamo molto Vediamo Forse qua sopra c'è qualcos'altro Vabbè altri smeraldi Diciamo che non è che ci siano Molte cose diverse da. da diciamo dai no villaggi normali Però ecco Già lì davanti Troveremo Stiamo trovando Stiamo vedendo Un bioma più nuovo Volete vedere qual è? Eh lo so che lo volete vedere eh, Però mentre mi state ascoltando Mentre mi state guardando Mentre state vedendo la sabbia rossa Mentre state vedendo quegli alberi Eh vi rendete sempre più conto che siamo dentro un gruppo bellissimo E eh, vi rendete sempre più conto che questo gruppo è talmente bello Che secondo me vale la pena starci per sempre <ride> Per sempre vabbè insomma per quando, Fin quando non vi annoiate Però secondo me questo è un gruppo bellissimo Siamo come una grandissima famiglia per così dire È un po' strano dire questa cosa Però Una famiglia dove ci si diverte molto In realtà Dove ridiamo un sacco Dove ci <ride> dove, dove siamo anche un po' strani A volte Oh guardate qua E beh come si fa fra amici No esatto fra Un gruppo grande di amici Siamo Eh ci sta Mi piace questa cosa Anche perché poi Dovete sapere che il mio tag è RFP Che sarebbe uh, Real friends play Cioè praticamente Amici reali Che giocano se vi state chiedendo cosa, perché ho messo questo tag È perché è, è bello, secondo me, no? Cioè, rispecchia tutto ciò che vorrei io mettere Però adesso cerchiamo di esplorare questa struttura Che io ho visto qua in cielo E che anche voi avete visto qua in cielo E che vi starete chiedendo che caspita sia No, ok, sono delle case normali Che però si sono costruite in modo strano Ok, vabbè, uh, facciamo un po' di parkour È strano, eh, magari c'è Erobrian. Detto questo dai, no, speriamo di no Ma comunque, a proposito di Aerobrine, vi dico che Potrebbe Potrebbe forse iniziare una nuova serie Io ve la sto buttando lì E poi non lo so Scrivetemi se volete una nuova serie di Herobrine nei commenti Perché secondo me quella serie ci sta molto Mi sta La stiamo preparando io insieme ad altre Ad altri miei amici è molto bella, molto bella, molto bella. Che bello fare le serie. Però guardate qua, quanto è bella anche questa, questa cosa qua. Tipo. Qua uh, questo è un legno di Ironwood Hood. Scusa, non mi dire. Allora sarebbe tipo il legno, però tipo di ferro. Io ora non so che cosa voglia dire questa cosa. Mmm, ci sono tante cose da scoprire in questa mod, ragazzi For do Dobbiamo esplorare, dobbiamo esplorare tantissimo Per capire, guardate poi qua che figata, ragazzi Oh, porca miseria No, ma guardate Cioè, vedere Minecraft così bello, vi giuro, mi sta facendo venire le lacrime Perché è bellissimo, ci cioè vi immaginate? Tipo, se facessero Minecraft davvero così bello No, beh, bellissimo, bellissimo Cioè, toppissimo Poi guardate anche qua io andrei avanti per ore ragazzi restiamo, restiamo tutti insieme uniti Hashtag stiamo uniti Aspetta sto dicendo. no però è bello sta... Scrivete hashtag stiamo uniti nei commenti Perché noi siamo uniti Siamo un bellissimo gruppo uniti di amici Tutti noi siamo amici bellissimi Anch'io sono vostro amico e vediamo un attimo questi alberi qua davanti Perché sono alberi grossi E poi chissà quali misteri si possono nascondere Dentro questi biomi strani Potrebbero esserci qualsiasi misteri strani Qualsiasi segreto Tipo qua sotto questi alberi Cos'è che c'è? Un, un Tipo un, uh, un pappagallo? <ride> non lo so potrebbe Un pappagallo magari no Però tipo eh, qua ci sono le pecore Adesso io ucciderei le pecore Sapete perché? Perché le pecore mi forniscono il cibo sì, però forniscono anche tanto tanto disturbo. Tanto, tanto tanto tanto tanto disturbo. Ma troppo disturbo. E sapete cosa mi fornisce anche questa cosa? Se magari non mi strozzo è meglio. Eh, mannaggia me, mannaggia me. Adesso proviamo. Adesso. Guardate, ragazzi, sta per arrivare la notte. Quindi adesso proveremo a dormire. Non so perché, ma mi stavo completamente impicciando con le parole. Probabilmente ho avuto qualche uh, strana malattia. Per la parlata. Perché a volte ci sono le malattie parlate, no? Tipo la malattia Eh, però sono sciocchino Sapete perché sono sciocchino? Perché non ho messo questo Eh, la luce dinamica Che è importantissima È in paio di video importantissima Perché io viaggio E voi vedete comunque Anche se tengo una torcia in mano È bellissima questa cosa Adesso però metto il letto Perché Se no non dormiamo, ragazzi Se no non dormiamo Non va bene, non va bene Ok, adesso dormo Ah, buonanotte a tutti oh, Ok, bene Adesso mi posso svegliare, posso di nuovo andare ad esplorare. Che bello, che bello esplorare. Vediamo però quali segreti dove. Trovi... No, perché scusate, cioè, nel senso, adesso vorrei trovare davvero qualcosa di interessante. Perché, nel senso, ok? E beh, sono bellissimi tutti questi biomi, è vero. Oh, porca! Ok. Fermi un attimo Cerchiamo di capire cosa è appena successo Stavo per morire perché il creeper mi stava ammazzando Mi stava esplodendo addosso Poi le cose qua stanno laggando Non capisco il perché perché non siamo dentro un server Potrebbe essere per la mod Molto probabilmente è per la mod Però comunque questa cosa Mi stava facendo leggermente impaurire No, Perché nel senso Se le cose laggano e se il creeper esplode Io qua ci muoio ma non su minecraft Anche nella vita reale Perché mi viene un infarto per la paura quindi, adesso, magari metto una musichetta caruccia caruccia. Pim pim pim Però sapete che a me piace cantare insieme alla musichetta, no? Cioè, cosa c'è di strano, no? Allora. Allora, so che stai ridendo. Se. Non ridere! Io ti sto vedendo che stai ridendo. Ma cioè, non ridere! Ah, ma sta ridendo anche. Ma cazzo, c'è cioè, io? Socco basito, socco rosso. Completamente sconvolto. Allora, devo capire, però, come si funziona sta roba. Per. Allora. Scusate ragazzi, io adesso devo cercare di capire perché non sto capendo uh, tutto quanto, cioè non sto capendo anche perché non riesco a parlare, soprattutto è una cosa importante questa su YouTube, perché sapete, parlare su, su YouTube è la cosa primaria, perché se non sai parlare su YouTube non vai molto avanti, anche perché, cioè nel senso, ovviamente voi mi dovete capire, io devo capire uh, quello che dite voi, cioè nel senso... Infatti fatevi capire nei commenti Se volete magari Se mi volete dire qualcosa cercate di farvi capire Nei commenti Ok Adesso sono letteralmente a bocca aperta Ma che cavolo di figata è ragazzi Cioè guardate qua Porca miseria Devo devo vedere ma questo è il bioma di Halloween Ma ci sarebbe anche tipo una serie di Halloween Tipo una serie paurosa con le zucche A tema Halloween tipo però non con l'albero Vabbè chi lo sa vabbè Però bellissimo Porca puzzarda Oh là là là là. Qua ci sono tipo le zucche Che stanno appese sugli alberi No ma che figata è questa moda Mi piace troppo ma vi immaginate se tipo la mettiamo Dentro una specie di, di, di mondo E tipo ci facciamo una sorta di sopravvivenza Secondo me verrebbe una cosa fighissima eh. Non so cosa sia sta roba Non, non voglio sapere sinceramente poi comunque non stiamo andando in miniera perché dobbiamo esplorare, cioè nel senso non me ne fregava assolutamente niente di andare in miniera Anche se in realtà in miniera ci potrebbero essere certe cose, ora che ci sto pensando ragazzi, ci potrebbero essere determinate cose nuove tipo Eh, tipo i minerali, le colle, le boh, non, non so cosa ci potrebbe essere in miniera, tipo altre nuove miniere tipo Eh, se troviamo qualcosa di questo tipo dovremmo andarci, devo smetterla di dire la stessa parola se no mi devo sculacciare <ride> Ok, è abbastanza imbarazzante questa cosa che ho detto Vi chiedo scusa Vi chiedo <ride> Dai, rovino la mia reputazione Ma che stupidino, sciocchino Rimpiscosciuccio Mamma mia Mario, ci vero avere sciocco basito Bello, bello, questo piano è molto bello Devo dire che, caspita, è pieno di varietà Sapete cosa? Adesso faccio così Slash game mode creative e adesso vado da questa parte perché volevo vedere se ci sono nuovi biomi perché non voglio stare a rompervi le scatoline quindi vorrei esplorare velocemente questa cosa qua e nel caso vogliate faremo un altro episodio tipo cercheremo di sopravvivere con queste con questa mod qua e tipo cercheremo di esplorare eccetera secondo me potrebbe venire anche una cosa molto carina una mini serie però eh non una serie lunghissima perché poi dopo nella 1.18 Faremo la vanilla nuova Nella 1.18 però Perché la 1.17 hanno rimandato le caverne Che sono Non Insomma la 1.17 Non, non c'è praticamente niente nella 1.17 Quindi mi sa che faremo qualcosa nella 1.18 Qua non si caricano le cose perché questa mod Mi sa che è, è tutta quanta um, Strana Vabbè è comunque bellissima Bellissima questo assolutamente E eh, vabbè ma che caspita è sta roba Ma cioè, come, come si permettono Vabbè, comunque, guardate qua, ci sono anche un sacco di item nuovi, tipo, esatto, anche, ho visto delle armature di, di smeraldo, robe verdi, vede, no, di litro, robe stranissime. Comunque, fatemi sapere se volete vedere una sorta di miniserie, e noi, ragazzi, ci vediamo. Ovviamente, aspetta, prima, commentate, iscrivetevi, attivate la campanella, perché siamo nuovi, dobbiamo crescere, se no, uh, cioè, se no, piango. Semplice. E quindi, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!